Ormai è tutta una questione di attenzione, ma che poi in realtà lo è sempre stata, però oggi più che mai viviamo in un mondo d'altronde di, di alternative e scelte continue e farci notare è più difficile del solito o di quanto non sia mai stato in passato, o forse no. Quando si parla di personal branding sono tre i fattori che fanno ormai la differenza. Il primo si chiama autenticità. Non è più una questione di condividere qualcosa che sai o solamente quello che sai. Si tratta di condividere chi sei davvero e questo include anche le tue debolezze, anche le tue insicurezze, anche i tuoi difetti. In un mondo dove siamo bombardati di stimoli e informazioni, quello che cerchiamo è qualcuno di normale, qualcuno che sta percorrendo la nostra stessa identica strada, magari un passo o due più avanti, perché è partito prima, non perché sia più intelligente, naturalmente. Ora, personale non significa privato e sei tu a decidere dove fermarti, ma non trattenerti dal condividere le tue sfide, le tue cadute e anche le batoste che ti hanno fatto arrivare dove sei ora. Il secondo si chiama valore. Ormai il marketing più efficace è quello che unisce educazione ad intrattenimento. Soprattutto nel contesto social media che ormai la fa da padrone, intrattenere e ispirare mentre offriamo valore è la chiave. Quindi l'unica strategia vera al di là del mezzo che decidi di utilizzare o dei nuovi canali che spuntano fuori ormai come funghi è quella di fornire un'educazione costante, che sia pratica e, e che sia comunicata in modo eh, leggero, in modo autentico, non paternalistico da insegnante. Ad esempio eh, come facciamo noi con i ceci weekly, quando usiamo animazioni per veicolare concetti che magari altrimenti sarebbero un pochino troppo pallosi. La terza cosa si chiama cuore. Sam Cooke, amico e collega, un giorno uh, mi dice qualcosa come Ceci se non ti viene voglia di uh, trascorrere un weekend con uh, le persone a cui ti stai rivolgendo hai due possibilità cambia persone o cambia settore che in un certo senso è la stessa cosa. Quindi chiediti quanto davvero ti sta a cuore l'interesse di chi hai davanti. Ti limiti solo ad ascoltare passivamente perché è un settore che non ti entusiasma ma ci sei finito dentro perché funziona, è giusto perché ormai quindi no, non puoi più farne a meno o interagisci a 360 gradi prendendo delle azioni precise sulla base anche dei feedback e dei commenti che ricevi quotidianamente. In altre parole, ascolti la tua tribù o fai le cose a partire da ciò che tu pensi la tua tribù voglia, perché tanto non vuoi nemmeno conoscerla. Non c'è bisogno di fare congetture e nemmeno di indovinare, anzi, il tuo ruolo è sapere, ma per sapere devi aver voglia di chiedere e devi aver voglia di interagire con loro. Ora, come sempre, arriva la parte più bella, quella in cui sei tu a condividere quello che pensi, quale di questi elementi manca ancora al tuo personal branding e come pensi di metterlo subito in pratica. Condividi nei commenti qui sotto, non essere tumido, perché come sempre ti ricordo che il modo migliore per crescere è farlo insieme. Mua.